Un nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo comodissimo coprispalle che ho deciso di chiamare coprispalle foresta per poterlo realizzare ho utilizzato questo gomitolone bellissimo della dmc che si chiama pirouette è un gomitolo da 200 grammi che misura 500 metri e che io sono andata a lavorare con l'uncinetto del numero 6 ho scelto queste tonalità del, del verde e del marrone del motivo per cui ho chiamato questo coprispalle appunto foresta perché mi ricordo colori della foresta, ma oltre questo colore ce ne sono tanti altri, tutti disponibili sul mio sito Filati Elsa, di cui vi lascio in descrizione il link voglio mostrarvi altri due colori, però ce ne sono anche altri oltre questo, vi dico già che c'è uno sfumato con il grigio, uno sfumato con il lilla, però poi abbiamo questo con le sfumature che io definisco prugna, perché vedete mi ricorda molti colori della prugna, quindi un prugna caro un prugna scuro, oppure abbiamo questo colore che invece è molto più uh, gioioso, perché al suo interno del verde eh, del lilla, del rosa, del marrone quindi appunto è più gioioso vi consiglio questi due um, questi due filati allora, quello prugna e quello marrone e quello verde che ho usato io sono adatti per creare appunto un coprispale da indossare soprattutto di sera, mentre questo qui che è più gioioso e anche quello lilla secondo me sono più per, um, adatti per fare il coprispale se lo dovete usare durante la durante della giornata ora e parliamo dei quantitativi per una taglia M è eh, questa è una taglia S io ho utilizzato un intero gomitolone come vi ho detto lavorando con un centro numero 6 per una taglia M vi occorrono due gomitoli ne utilizzerete un gomitolo e mezzo per una taglia L vi occorrono due gomitoli per una taglia XL vi occorrono tre gomitoli ora con quello che vi avanza potreste fare, naturalmente mi riferisco alle taglie più grandi, una bella sciarpetta da poterci abbinare. Oppure una bella cintura da abbinare al vestito con cui volete indossare, il vestito l'outfit che volete indossare con il coprispalle. Io ve lo consiglio, però partiamo anche da questa cosa. Se volete fare il coprispalle più lungo, quindi con le maniche più lunghe, quindi il rettangolo fallo più lungo, per una taglia S vi occorrono due, due, due gomitoli. Taglia M vanno benissimo due gomitoli, per una taglia L occorrono anche tre gomitoli. Gomitoli. per una taglia Excel vanno comunque bene 3 gomitoli detto ciò Um, partiamo invece della lavorazione di questo uh, coprispalle. Io vi voglio far vedere bene la lavorazione, è una lavorazione classica. A questo punto si uh, vede moltissimo in giro su internet sui social. Io lo adoro perché è comunque forato uh, e dà ben visibilità alle sfumature uh, del filato che sono andata a utilizzare. E la creazione di questo coprispalle si va a fare un lungo rettangolo uh, di cui io vi dirò in centimetri. Troverete la foto dove ci sono scritti i centimetri sia in larghezza che in altezza e nel video naturalmente vi dirò anche come poter fare per le taglie più grandi. La particolarità di questo coprispalle è nel modo in cui sono andata a cucire le maniche, non ho piegato semplicemente a metà il rettangolo i lati più corti del rettangolo andando a cucire ma ho fatto una cucitura leggermente diversa. Questa cucitura permette di avere le maniche qui più strette, più cucitura qui e anche per avere più ferma qui sulle spalle. Inoltre da la possibilità di indossare il coprispalle in due modi: o sotto sopra, mettendo il sottosopra mettiamola così. Io in questo momento ce l'ho che la pasta. La... Che sotto mi viene così in maniera dritta ma se lo inverto se lo indosso al contrario quindi sotto sopra vedete che qui è più dritto mentre sotto si fa più una, una sorta di curva quindi anche per variare un po quando indossiamo il coprispalle E un'altra cosa che vi farò vedere nel video è quando andate a cucire come fare per poter avere l'apertura delle maniche adatta alle vostre braccia io ho una braccia piccolo quindi sono andata a cucire una determinata um, quando sono andata a cucire per avere qui un 12 cm di larghezza per le taglie più grandi occorrono dei centimetri in più e io nel video vi spiego bene come fare Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e come sempre, se così sarà, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook, Incentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di Incentare e Sfruzzare oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi dico anche inoltre che a partire dall'uscita di questo tutorial, quindi di questo video, sul sito troverete le spese minime di spedizione, le spese minime per avere la spedizione gratuita abbassate e sarà così per tutto il mese di settembre uh, da 40 si passa 35 euro non ancora ben chiaro come fare per Sardegna e Isoli Minori penso che lì abbasserò di, di meno, massimo 2 euro purtroppo lì le spese non riesco ad ammortizzarle però ci sto provando detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial per realizzare il nostro coprispalle io ho lavorato con il filato della dmc linea pirouette il gomitolone che vedete qui da 200 grammi solo che io adesso per farvi vedere come ho lavorato quindi il motivo lavorerò su un altro filato e con l'uncento numero 5 mentre per fare lavorare il pirouette io ho usato l'uncento il numero 6 questo perché con il verde sarebbe venuta troppo scura la lavorazione quindi non si sarebbe visto bene siccome vedete già detto che con i colori scuri non riuscite a vedere bene preferisco andare a lavorare con un un filato più chiaro e quindi lavorerò nel campione per far vedere come lavorare nostro nostro coprispalle con appunto un filato diverso più colorato però per lavorare questa uh, coprispalle io ho lavorato con un certo numero 6 e la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 14 più 7 io ho lavorato su un totale di 77 catenelle quindi ho lavorato per 5 motivi quindi andremo a lavorare in lunghezza, quindi 5 motivi sono in altezza più le 7 catenelle quindi un totale di 77 catenelle per una taglia m io vi consiglio di um, aumentare di una um, di, di un motivo sempre se andate a lavorare con un uncinetto uh, del numero 6 e per una taglia l di andare a aumentare di due motivi quindi mi raccomando se volete fare um, la mia stessa larghezza e vi dico che il mio coprispalle è largo circa uh, 57 cm dovete andare a montare 77 Uh, catenelle se siete una taglia S, 14 catenelle in più se siete una taglia M, 28 catenelle in più se siete una taglia L e quindi altre um, um, 32. Uh, no, scusatemi, uh, 24 più scusa, 28 più scusate. Ogni tanto non andiamo a fare i calcoli uh, 42 catenelle se siete una taglia XL Benissimo, detto ciò, possiamo andare a vedere come lavorare il nostro coprispalle. Primo giro, andiamo a lavorare due catenelle che sono la prima maglia alta. Vado salto la prima maglia di base, di base, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Quello che andremo a fare adesso lo faremo per tutto il giro. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo la mia prima maglia bassa. Devo fare una maglia bassa nelle successive 4 catenelle, per un totale quindi di 5 maglie basse. Quindi una l'abbiamo già fatta, 2, 3, 4 e 5. 3 catenelle 1 2 3 salto 3 catenelle vado nella quarta e realizzo una maglia alta una maglia alta nella catenella successiva una maglia alta nella catenella successiva per un totale quindi di 3 maglie alte 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo quindi saltiamo le 3 catenelle di base e andiamo a fare la prima delle nostre 5 maglie basse quindi una scusate 2 3 4 e 5 3 catenelle 1 2 3 prendo il filo salto 3 catenelle entro nella quarta e vado a fare la mia prima maglia alta Seconda maglia alta nella catenella successiva terza maglia alta nella catenella successiva 3 catenelle una due tre e si ricomincia da capo quindi si saltano 3 catenelle entriamo nella quarta e andiamo a fare la nostra prima maglia bassa seconda maglia bassa terza maglia bassa quarta maglia bassa quinta maglia bassa 3 catenelle una due tre tre catenelle quindi dopo aver ripetuto questo per tutto il primo giro andiamo a terminarlo salto 3 catenelle entro nella quarta e vado a fare una maglia alta Entro nell'ultima catenella e vado a fare un'altra maglia alta. Ho terminato così il mio primo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio secondo giro e realizzo 3 catenelle, che sono sta prima maglia alta. entro nell'archetto di 3 catenelle e quello che andiamo a fare adesso lo faremo per tutto il secondo giro. Vado a fare 3 maglie alte, una, due e 3. 3 catenelle 1 2 3, salto la prima maglia bassa entro nella seconda e vado a fare una maglia bassa devo realizzare un totale di tre maglie basse una sopra ogni maglia bassa una già l'ho fatta vado nella seconda maglia bassa vado nella terza maglia bassa 3 catenelle di separazione 1 2 3 vado nell'archetto di 3 catenelle mi porto più vicino dove ho le tre maglie alte quindi qui e vado a fare 3 maglie alte una due e tre e si ricomincia da capo quindi salto 3 maglie alte vado nell'archetto di 3 catenelle vado a fare 3 maglie alte una due tre 3 catenelle una due tre salto la prima maglia bassa e vado a fare una maglia bassa sopra la seconda vado nella maglia bassa successiva seconda maglia bassa vado la maglia bassa successiva terza maglia bassa 3 catenelle vado nell'archetto di 3 catenelle più vicino spostando il più vicino possibile dove ho le tre maglie alte e vado a fare 3 maglie alte una due tre e si ricomincia da capo quindi questo è quello che bisogna fare per tutto il secondo giro vado nell'archetto di 3 catenelle realizzo 3 maglie alte 1 2 3 3 catenelle 1 2 3 salto la prima maglia bassa entro nella seconda realizzo una maglia bassa una maglia bassa sopra la terza maglia bassa una maglia bassa sopra la quarta per un totale di 3 catenelle di 3 maglie basse: 3 catenelle, una, due, tre. Vado nell'archetto di 3 catenelle, vado a fare le mie tre maglie alte: una, due, e tre. Prendo il filo, vado nella terza catenella, quindi nell'ultima maglia alta, salto la prima entro nella seconda, e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il secondo giro giriamo e andiamo a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta una maglia alta sopra la prima delle tre maglie alte quello che andremo a fare adesso lo faremo per tutto il giro 2 catenelle di separazione prendo il filo vado nell'archetto di 3 catenelle realizzo 3 maglie alte una due tre 2 catenelle di separazione 1 e 2 prendo due volte il filo sull'uncinetto vado dove ho la seconda delle mie tre maglie alte e realizzo una maglia alta doppia 2 catenelle 1 e 2 vado nell'archetto di 3 catenelle il più vicino possibile alle 3 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle, 1, e 2, ricomincio da capo, vado tra le, eh, scusatemi, no, catenelle, vado tra i due gruppi di 3 maglie alte, e realizzo una maglia alta, 2 catenelle e adesso si ricomincia da capo, quindi vado nell'archetto di 3 catenelle, e realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione 1 e 2 vado a prendere due volte il filo sull'uncinetto entro nella seconda maglia bassa e realizzo una maglia alta doppia 2 catenelle vado nell'archetto di 3 catenelle il più vicino possibile tre maglie alte realizzo 3 maglie alte una due e tre 2 catenelle 1 e 2 vado tra i due gruppi di 3 maglie alte e realizzo una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 e ricomincio da capo quindi devo fare questo per tutto il terzo giro andiamo a terminarlo vado nell'archetto di 3 catenelle realizzo 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle di separazione 1 e 2 prendo due volte il filo sull'uncinetto vado nella seconda maglia alta e realizzo una maglia alta doppia 2 catenelle vado nell'archetto di 3 catenelle il più vicino possibile alle 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte 1 2 e 3 2 catenelle 1 2 e vado a terminare il giro andando a fare una maglia alta sopra l'ultima delle tre maglie alte E una maglia alta dove ho fatto la mia prima maglia alta Terminato così anche il terzo giro Quarto giro andiamo a fare o piazzate con una catenella o come me andiamo a fare direttamente una maglia bassa sopra la maglia alta una maglia bassa sopra la maglia bassa successiva, una maglia bassa all'interno dell'archetto di 2 catenelle. Quello che andiamo a fare adesso lo faremo per tutto il giro. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado direttamente nell'archetto di 2 catenelle, realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Vado nell'archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3-3 catenelle: una, due, tre. Di nuovo salto, tutto, vado dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia bassa nella catenella. Di due catenelle, nell'archetto di 2 catenelle. Prima della maglia alta. Una maglia bassa dove ho la maglia alta, una maglia bassa dove ho l'archetto, successivo di 2 catenelle. 3 catenelle, 1, 2, 3, e si ricomincia da capo. Quindi vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho l'archetto di 2 catenelle prima della maglia alta e vado a fare una maglia bassa una maglia bassa nella sopra la maglia alta una maglia bassa nell'archetto successivo 3 catenelle 1 2 3 e vado a fare di nuovo 3 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle 1 2 3 3 maglie alte nell'archetto successivo 1 2 3 3 catenelle e quindi dopo aver ripetuto questo per tutto il quarto giro andiamo a terminare facendo una maglia bassa il più vicino nell'archetto, di i 2 catenelle il più vicino dove ho le due maglie basse 2 maglie alte una maglia bassa sopra la prima maglia alta una maglia bassa sopra l'ultima maglia alta e abbiamo terminato così anche il quarto giro ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il quinto giro e di nuovo ovvi alzate con una catenella e poi fate la maglia bassa andiamo direttamente a fare una maglia bassa sopra la maglia bassa una maglia bassa sopra la maglia bassa successiva una maglia bassa sopra l'ultima maglia bassa una maglia bassa nell'archetto di 2 catenelle quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro 3 catenelle di separazione vado direttamente tra le tre maglie tra i due gruppi di 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte una due e 3-3 catenelle una due 3 vado nell'archetto di 2 di 3 catenelle e vado a fare prima delle tre maglie basse una maglia bassa una maglia bassa sulle successive tre maglie basse una due tre una maglia bassa nell'archetto di 2 catenelle per un totale quindi di 5 maglie basse 3 catenelle e si ricomincia da capo andiamo tra i due gruppi di 3 maglie alte e realizziamo 3 maglie alte 1 2 3 catenelle. Una, due, tre catenelle 1 2 3 andiamo nell'archetto di 3 catenelle andiamo prima della prima maglia bassa e facciamo una maglia bassa una maglia bassa sulle successive 3 maglie basse quindi 1 2 3 una maglia bassa nell'archetto di 2 catenelle per un totale quindi di 5 maglie basse 3 catenelle e si ricomincia da capo bisogna fare questo quindi per tutto il quinto giro terminiamo il quinto giro andando a fare sempre 3 maglie alte tra i due gruppi di 3 maglie alte una due tre 3 catenelle 1 2 3 vado nell'archetto di 2 di 3 catenelle poco prima della maglia bassa e faccio una maglia bassa una maglia bassa sopra le ultime 3 maglie basse per un totale in questo caso di 4 maglie basse abbiamo terminato così anche il nostro quinto giro Sesto giro o vi alzate con una catenella o come me andate direttamente sopra la maglia bassa e fate una maglia bassa. Andiamo a fare altre due maglie basse, una sopra ogni maglia bassa per un totale di 3 maglie basse. Quindi 2, 3, 3 catenelle di separazione. 1, 2, 3. Scusatemi, devo tirare un po' il filo. E andiamo a fare. 3 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle il più possibile vicino alle 3 maglie alte quindi 1 2 e 3 salto le tre maglie alte entro nell'archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte 1 2 3 catenelle di separazione 1 2 3 salto la prima maglia bassa vado nella seconda e vado a fare la mia prima maglia bassa ne devo fare un totale di 3, una sopra ogni maglia bassa quindi 2 e 3 3 catenelle di separazione 1 2 3 e si ricomincia da capo quindi andiamo nell'archetto di 3 catenelle cerchiamo di andare il più vicino possibile Alle tre maglie alte e andiamo a fare 3 maglie alte una due e 3 saltiamo le 3 maglie alte andiamo nell'archetto di 3 catenelle e di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte 1 2 e 3 3 catenelle di separazione 1 2 3 salto la prima maglia bassa entro la seconda e vado a fare una maglia bassa una maglia bassa sulle successive due maglie basse per un totale di tre maglie basse 3 catenelle 1 2 3. vado da ricomincio da capo e devo fare questo per tutto il mio sesto giro quindi terminiamo andando fare, andando sempre a fare 3 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle 1 2 3 Archetto successivo 3 maglie alte 1 2 3 3 catenelle 1 2 3 salto la prima delle mie 4 maglie basse e vado a fare 3 maglie basse 1 2 e 3 abbiamo terminato così il nostro sesto giro ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il settimo giro che consiste nel realizzare 4 catenelle che sono sta prima maglia alta doppia 2 catenelle di separazione vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo 3 maglie alte una cercando di fare sempre più vicino alle 3 maglie alte del giro precedente 2 e 3 2 catenelle di separazione 1 2 prendo il filo vado tra i due gruppi di 3 maglie alte e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 vado nell'archetto successivo e realizzo 3 maglie alte 1 2 e 3 3 catenelle 1 2 3 scusatemi 2 catenelle 1 e 2 prendo due volte il filo sull'uncinetto vado dove ho la seconda maglia bassa del gruppo di tre vado a fare una maglia alta doppia 2 catenelle una e due e si ricomincia da capo quindi vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo 3 maglie alte una due tre 2 catenelle 1 e 2 vado nell'archetto tra le due maglie alte e vado a fare una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo 3 maglie alte una due tre 2 catenelle, 1 e 2, prendo due volte il filo sull'uncinetto, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta doppia. 2 catenelle, vado dove ho l'archetto di 3 catenelle e di nuovo ad fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Quindi devo andare a fare questo per tutto il mio settimo giro vado a terminare il settimo giro facendo 2 catenelle una maglia alta tra i due gruppi di due maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle 1 2 3 2 catenelle di separazione 1 2 prendo due volte il filo sull'uncinetto e vado a fare una maglia alta doppia sopra l'ultima maglia bassa ho terminato così anche il mio settimo giro e andiamo a fare l'ottavo e ultimo giro 3 catenelle che sono stata prima maglia alta vado nell'archetto di 3 catenelle di 2 catenelle realizzo 3 maglie alte una 2 3 3 catenelle di separazione 1 2 3 vado direttamente nell'archetto di 2 catenelle successive vado dove ho più vicino la maglia alta e vado a fare una maglia bassa una maglia bassa sopra la maglia alta una maglia bassa sopra nell'archetto di 2 catenelle 3 catenelle 1 2 3 vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 3 maglie alte una due e tre vado nell'archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte una due e tre 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo quindi vado nell'archetto di 2 catenelle il più possibile vicino alla maglia bassa reali alla maglia alta realizzo una maglia bassa una maglia bassa nella maglia alta una maglia bassa nell'archetto successivo 3 catenelle di separazione vado nell'archetto di 2 catenelle realizzo 3 maglie alte una 2 3 archetto successivo di nuovo 3 maglie alte una 2 3 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo quindi devo fare questo per tutto il mio ottavo giro vado a terminare l'ottavo giro facendo una maglia bassa nell'archetto di 2 catenelle una maglia bassa sopra la maglia alta una maglia bassa nell'archetto successivo 3 catenelle vado nell'archetto di 2 catenelle realizzo 3 maglie alte una due e tre Prendo il filo, vado nella quarta catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta doppia e vado a fare una maglia alta benissimo, quindi come avete visto si è formato il nostro fiore, il nostro rosone, così come lo vogliamo definire adesso vi faccio rivedere un attimo come rifare il primo giro, visto che abbiamo una base diversa e poi si ricomincerà a fare sempre questi otto giri per tutta la lunghezza io ho lavorato per tutto il gomitolone, quindi finché non mi è quasi del tutto finito il gomitolone me ne è avanzato giustamente un po' per poter poi cucire il nostro coprispalle quindi vi faccio rivedere un attimo come fare il primo giro andiamo a fare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta una maglia alta nella prima delle nostre 3 maglie alte 3 catenelle di separazione e andiamo a fare una maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle il più vicino al possibile alle 3 maglie basse una maglia bassa sopra ogni maglia bassa una maglia bassa nell'archetto di una cate di 2 catenelle per un totale di 5 maglie basse 3 catenelle una uh, vado tra i due gruppi di 3 maglie alte realizzo 3 maglie alte 1 2 3 3 catenelle e si ricomincia da capo andando a fare le 5 maglie basse quindi in realtà i giri sono semplicissimi, vi consiglio comunque se non volete riandare ad ascoltare il video eh, di segnarveli, quindi mentre lavorate magari eh, andate a, a, in un foglio a scrivervi i vari passaggi per ricordarveli e io alla fine vi dirò per quant, quanto ho lavorato, quindi quanto mi è venuto il rettangolo e come eh, nel proseguimento del video vedete come andarlo a cucire. Allora, io ho terminato il mio rettangolo, ho lavorato per circa, eh, mi è venuto lungo circa 107 cm e questo è quello che mi ha avanzato del gomitolone. Quindi, ripeto, io ho lavorato il mio motivo per tutto il gomitolone e quindi il mio rettangolo è venuto lungo circa 107 cm. Adesso bisogna andarlo a cucire per creare appunto il nostro coprispalle e andiamo a fare in questa maniera. Questo è il lato più piccolo scusate c'è un piccolo fogliettino qui, ok, questo è il lato più piccolo, come vuol dire, quello più corto, vado a fare in questa maniera, piego dal basso verso l'alto, quindi così, di circa per una taglia S di 12 centimetri. Quindi, ripeto, vado a piegare sotto il rettangolo per circa 12 cm, questo per una taglia S, per una taglia M andate a piegare per circa 14 cm, per una taglia L invece andate a piegare per circa 17 cm, perché qui deve passare il braccio, quindi deve essere almeno 2 cm più largo rispetto a ogni taglia. Quindi se io ho fatto 12, una M deve fare 14, una L deve fare 16 se non anche 17, a seconda comunque della larghezza del vostro braccio. Quindi sotto, una volta piegato, andiamo a prendere l'angolo superiore, della cioè, quindi l'angolo superiore qui, e andiamo a piegarlo in questa maniera, facendo combaciare quindi dall'esterno verso l'interno, e andiamo a fermare il nostro marcatore, quindi mettiamo un marcatore qui e un marcatore qui. Ora noi andremo a cucire partendo, quindi dal marcatore, potete partire da dove volete: dall'esterno verso cioè, dall'esterno verso l'interno, dall'interno verso l'esterno. L'importante è che andate a cucire da questa parte. Facciamo la stessa cosa, anche nel lato opposto quindi di nuovo io vado a piegare da sotto il mio rettangolo per 12 centimetri. Ok, quindi qui e vado a piegare prendendo l'angolino in alto in questa maniera. E anche qui quindi andrò a mettere il mio marcatore, uno qui e un altro finito qui. Io non ho spezzato il filo, lo spezzerò dopo, proprio per poter poi andare a cucire qui senza dove spezzare il filo. Vedete che quindi io piegando da qui a qui andò a cucire per circa 33 centimetri naturalmente sia da questa parte che da quest'altra parte una volta terminata la cucitura il nostro coprispalle sarà terminato non penso che andrò a fare nessun bordino lo lascerò così come viene mi piace già come è venuto quindi andrò soltanto a um, cucire la mie, i miei uh, quindi 33 centimetri da una parte all'altra mi raccomando per la cucitura noi passeremo soli solamente con ago da lana, e io cucirò con lo stesso filo con cui ho lavorato, partendo unendo da, um, le, i vari, eh, scusatemi, unendo quindi i due pezzi.